Il corso ehm, che ci aspetta è di 4 ore in didattica a distanza, questa nuova formula che eh, stiamo sperimentando tutti, ehm, e tratta due, diciamo, due aree del diritto eh, che stanno entrando in gioco e stanno diventando abbastanza centrali proprio in virtù della nu delle nuove sfide che la didattica a distanza pone ai docenti, quindi il diritto d'autore e la privacy. L'ordine dei, dei due argomenti, tendenzialmente, eh, almeno io preferisco partire dal diritto d'autore perché poi mi aiuta a fare un collegamento all'inizio invece della seconda parte, quella della privacy, per distinguere i due, i due cioè le, le, due, le due aree di competenza di queste due branche del diritto, c'è spesso confusione tra copyright e privacy, lo capisco, però ecco, vedremo che sono due cose abbastanza diverse in realtà. Cioè eh, il diritto d'autore si occupa della tutela delle opere creative, la privacy si occupa della tutela, della riservatezza de dei dati personali, sono due cose che vanno in due direzioni molto diverse. Cioè il diritto d'autore è, è, è quell'istituto giuridico che si occupa del, di, di tutelare coloro che di lavoro fanno i creativi e, e quindi vogliono sapere quali diritti eh, esercitare e poter tutelare sulle loro opere, però opere che sono destinate a essere divulgate e pubblicate. Quindi vedete che in un certo senso è esattamente speculare rispetto alla privacy, dove invece ogni privato cittadino ha interesse a tutelare la sua riservatezza e quindi a non divulgare. Eh, ecco, giusto un'introduzione per <coughs> farvi capire come si tratti di due, di due concetti abbastanza diversi, nonostante poi nel gergo comune vengano a volte confusi, a volte sovrapposti. Eh, vi ho preparato quindi un percorso quello di oggi è abbastanza standard, cioè un'introduzione sul diritto d'autore, io ne faccio molti di corsi come questo, però cercheremo appunto di fare degli esempi focalizzati sul mondo della didattica a distanza. Quindi gli esempi che farò saranno eh, almeno più o meno tutti eh, ispirati a questa, questa nuova sfida che dobbiamo che dovete, perché io, nel senso io faccio, faccio il formatore, siete più voi che, che fate i docenti di scuola, di scuola pubblica a dover accettare questa sfida, che è proprio quella della didattica a distanza. Allora, eh, prime slide le saltiamo velocemente, nel senso che eh, ci sono le, le, le, i miei dati, le, le mie informazioni, già è stato detto qualcosa nella presentazione, più che altro vi rimando a SlideShare, Share, perché le slide che vi sto proiettando sono già disponibili sul mio profilo SlideShare. Share e quindi qua trovate eh, questa presentazione identica che ho messo proprio stamattina prima di connettermi poi se qualcuno vuole rimanere in, eh, diciamo, in contatto con me con, più che con me come persona, con i miei argomenti che io tratto regolarmente eh, qua ci sono gli altri riferimenti oggi pomeriggio avrò un altro seminario sulla didattica della musica sul copyright nella didattica della musica alle ore 16 trovate tutte le indicazioni sul blog le cose che vi racconto oggi sono più o meno sintetizzate in questo capitolo, che si chiama Il diritto d'autore e le licenze opere nell'attività didattica, che si può scaricare liberamente da questo link, ed era appunto parte del libro Didattica 2.0, Scenari di didattica digitale condivisa, che è un libro che abbiamo ha pubblicato eh, ormai due anni e mezzo fa, eh, con la partecipazione di alcuni dirigenti scolastici che hanno guidato vari progetti di, di, di didattica innovativa. Eh, quindi appunto, questo funge un po' da dispensa del corso, possiamo dire, cioè, il, il corso, cioè della, della parte di oggi, perché qua si, qua, in questo capitolo 5 ho parlato solo di diritto d'autore, non si parla di privacy. Ehm, e la parte sulle licenze open e l'attività didattica. Ovviamente questo è un capitolo fatto nel 2017-2018, non c'era un focus particolare sulla didattica a distanza, perché è una cosa che appunto, benché esistesse prima, l'abbiamo però scoperta tutti in questi mesi di emergenza, e però vedrete che più o meno eh, le cose che diciamo oggi, per, almeno per la prima ora, eh, sono neutre, diciamo che vanno bene sia per la didattica classica eh, in aula, sia per la didattica a distanza. Sento in sottofondo qualcuno che ha ancora il microfono aperto. Vi chiedo per favore di chiudere tutti i microfoni, in modo tale... esatto, grazie, così sento solo me stesso. Perfetto. Parte prima un'introduzione sul il diritto d'autore e il perché... Ci occupiamo di diritto d'autore in ambito didattico, perché non è, non è che sia così scontato, nel senso che fino a eh, appunto, qualche anno fa il problema non si poneva, si è posto il problema della gestione del diritto d'autore nell'ambito della didattica quando al docente, ai docenti è stata... Eh, Dire, è stata data la possibilità di cambiare il loro ruolo eh, e, di, e di renderlo molto più creativo e molto più eh, propositivo appunto anche vedete nella realizzazione di contenuti didattici, questo è un estratto di un documento che ormai anche lui ha, ha, ha i suoi anni, no? sembra una cosa recente del 2014-2015 ma in realtà appunto il piano nazionale scuola digitale ha già eh, un po' di anni e ehm, e vedete che si parlava nell'azione 23 della promozione, cioè tra le azioni di cui questo piano si voleva, eh, di cui si voleva far carico, ehm, c'era proprio la promozione delle risorse educative aperte e delle linee guida sull'autoproduzione di contenuti didattici digitali, perché è chiaro che il problema, la sfida del diritto d'autore si apre proprio quando il docente non è più, il semplice utilizzatore di un manuale o di un materiale che gli arriva dall'alto ma diventa lui per primo eh, il produttore, il creatore di dispense, di, di slide, di piccoli siti web prodotti multimediali, video, didattici no? nel momento in cui fate queste cose ovviamente iniziate a incrociare costantemente il terreno del diritto d'autore eh, sia il vostro diritto d'autore, nel senso che diventate autori a vostra volta e quindi volete sapere come tutelare i diritti sulle vostre opere ma anche il eh, diritto d'autore degli altri cioè il diritto d'autore di tutti coloro che hanno prodotto i contenuti che voi avete preso e riutilizzato per fare il video, per fare le slide, per fare la dispensa no? perché quasi sempre succede questo nel senso, è difficile che si parta da una tabula rasa e si, faccia, e si crei qualcosa di totalmente originale c'è sempre magari l'immagine, lo schema, l'esercitazione eh, presa da un libro, eh, la musica di sottofondo e via dicendo. E Quindi qua si pone appunto un problema di diritto d'autore non da poco. Ehm, quindi dicevo il piano nazionale della scuola digitale che occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. Insomma, tante belle parole, un, insomma, molto, molto dense di, di, di, di, eh, di significato e, e, e, e di responsabilità, cioè, ci carica... Insomma, andare verso l'autoproduzione dei contenuti imparare e insegnare ai nostri studenti come selezionare, produrre, validare e poi fare tutto ciò nell'ottica di massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti ho messo in rosso riusabilità perché questo poi ci servirà la chiave della riusabilità proprio per parlare delle cosiddette risorse educative aperte quelle che vengono rilasciate con una licenza aperta che permette proprio di essere riutilizzate ed è quello un po' che, che torna utile per eh, la didattica a distanza, no? perché se io ho, che ne so, un, un mio collega docente che il mese scorso ha fatto un progetto molto simile a quello che voglio fare io, posso evitare di dover reinventare la ruota, come si dice eh, in gergo, e partire da quello che ha fatto lui e magari eventualmente migliorarlo, adattarlo alle mie esigenze, ma appunto risparmiando un sacco di ore di lavoro e di fatica inutili fra virgolette perché alla fine vogliamo arrivare entrambi allo stesso risultato. Infatti vedete tutto ciò dice l'azione 23 ancora tutto ciò nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso. Eccoli qua garantendo anche un regime di diritti che sia se sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Noi siamo qua, cioè il nostro corso è sostanzialmente quello di oggi, mirato a capire che cosa si intenda per un regime sensato e funzionale di diritti d'autore per arrivare alle cosiddette Open Educational Resources. E faremo esattamente questo, questo giro, cioè ci occuperemo del diritto d'autore, in senso più generico, e nella seconda parte del seminario arriveremo a vedere come le licenze Creative Commons che sono le più note, ce ne sono anche altre però parleremo di quelle perché sono le più note, le più diffuse, permettono di rendere aperte le risorse educative, le risorse didattiche come vi dicevo prima, no, quasi mai siamo in un'ottica di semplici utilizzatori oppure di semplici creatori di opere questo è uno schema che uso più o meno in tutte le mie lezioni eh, per far capire che il diritto d'autore va studiato in queste, due, in queste due ottiche, con questi due punti di vista, per averne una visione completa e, e, e organica. Ovvero, da un lato ci, siete, ci sono diciamo, coloro che creano i contenuti e vogliono sapere che tipo di diritti hanno, cioè loro sono titolari dei diritti sulle loro opere, che tipi di diritti hanno, come li possono difendere, come, come diventano titolari dei loro diritti e via dicendo. Però dall'altro lato ci sono tutti gli altri, cioè tutti coloro che invece... Ehm, utilizzano, riutilizzano contenuti o opere fatte da altri e quindi sono utilizzatori di opere e, eh, e questi ovviamente hanno un'esigenza contrapposta, cioè loro vogliono sapere se e come e in quali termini possono riutilizzare le opere già fatte da altri in precedenza e quindi quali spazi di azione hanno, di margini di azione hanno per eh, utilizzare qualcosa di preesistenza senza, senza incappare in una violazione di diritti d'autore come dicevamo all'inizio però non è che siamo cioè, questa riga bianca in mezzo in realtà è sfumata io l'ho messa così perché le mie capacità grafiche sono più o meno queste ma in realtà ci sarebbe una sfumatura qua in mezzo a cavallo dei, dei due quadratoni perché non siamo quasi mai nettamente di qua quasi mai nettamente di là. No? Eh, abbiamo detto prima, anche chi crea normalmente va, parte da qualcosa che qualcuno di lui prima ha creato e anche chi riutilizza spesso aggiunge del suo, spesso modifica, no? basta vedere quello che facciamo con i cellulari, no? scarichi la foto, la ricarichi, eh, gli aggiungi un filtro, gli aggiungi un commento, fai una didascalia, aggiungi del significato, quindi in qualche modo hai aggiunto anche una parte di creatività tua e quindi su questa riutilizzazione magari anche tu che sei semplice riutilizzatore però hai dei diritti. Faremo esattamente questo, cioè noi ci sposteremo in tutta la lezione di oggi a cavallo di, due, di queste due aree, questi due punti di vista. <coughs> Ovviamente partendo da quell'arancione, no? mi sembra anche abbastanza logico, cioè prima bisogna capire quali sono i diritti che entrano in gioco e, ehm, e, e, e chi li esercita e in quali termini in modo tale che una volta che abbiamo chiaro questo punto di vista, spostarsi di là è più semplice, cioè sappiamo che nel momento in cui siamo utilizzatori almeno, almeno già sappiamo a chi dobbiamo chiedere il permesso e in quali termini.